Oggi cuciniamo il baccalà, come? Adesso lo dico io Ingredienti, subito al volo Pomodori, già spellati, quelli da sugo, quelli che proprio adesso ci sono Quelli là lunghi, rossi, belli, eccoli qua Non sapete spellarli? Andate a vedere sui video fatti prima Poi, patata, la patata ci vuole sempre, soprattutto per quel baccalà Pinoli, peperoncino, che a noi ci piace sempre, un po' di uva passa Aglio, baccalà, bello, e cipolla, sale, pepe e olio Iniziamo subito, iniziamo subito, allora il nostro spicchio d'aglio subito al volo così, tagliato a metà così e messo dentro sentite la musica che entra dentro di noi che ci fa sorridere, ci fa star bene che vogliamo di più, un po' di baccata, eccolo qua metto qui l'olio quello buono d'Agostino nostro, cipolla eccola, questa, signora cipolla sentite si la musichetta, eh? tagliata così, sottile, sottile, sottile, sottile ci vuole, dà dolcezza al baccalà Ce l'avete un po' di prezzemolo? Eh, beh, se l'avete, mettetelo mettete qua Gambi di prezzemolo, sapete no? Abbassate a questo punto leggermente Non deve proprio friggere, quindi Incominciamo ad andare con le temperature Deve stare a media potenza Quindi, vedete, a 5, questo qua arriva fino a 9 Quindi a metà stiamo Lasciate presente l'odore del pomodoro? Il, pomodoro? il pomodoro, quando lo scottate bello, sembra... si ritorna un po' indietro nei, nei tempi, nei ricordi con nonna che faceva la passata allora, lo faccio a spicchiettoni così deve essere un po' così, un po' casa, tanto casa eccolo qua, un poggio qui, eh bello, togliamo il prezzemolo che se no non lo prendiamo più i gambi, eccoli qua l'aglio, bello, vedete, nemmeno si è bruciato, nemmeno si è dorato l'abbiamo fatto andare proprio a crudo così, eh poi, peperoncino vuole vado trac, trac, trac, trac poi, adesso pensiamo al baccalà allora, quando parlo di baccalà parlo di qualcosa di veramente bello, sostanzioso un bel filettone bello, alto ben dissalato, come ce l'accorgiamo se è dissalato? Così, si va nel cuore proprio del baccalà, qua Spaventati? Non è che stai spaventati, quindi da qui sentite se salta o meno, perché la parte superficiale sicuramente è meno salata dell'interno, che rimane più difficile là che arrivi là, è l'acqua, no? e lo dissali bene quindi bello spesso, adesso che facciamo? dobbiamo tagliarlo, non togliete la perle allora qui avete due strade, una io non la percorro, quella di friggerlo noi lo facciamo direttamente dentro al pomodoro, quindi con tutta la pelle, non togliamo niente faccio così sentite se ci sono spine e qui ci sono, vedete qua qua ci sono vado così taglio e levo le spine taglio proprio questa parte qua, la tolgo proprio vado così taglio a tranci e comincio ad aggiare qua dentro, guardate così guardate che meraviglia, così dei bel bocconcini due patate ce mettiamo? certo che sì anche perché io si è piatto unico non abbiamo poi pensare al contorno c'è dentro, qua, non preoccupate, allora, però non fate i sciocchi, dobbiamo fare patate piccole perché così si cuociono con lo stesso, con lo stesso tempo del baccalà io andrei così ok? ora, allora, metto le patate qui sul pomodoro, no? sul baccalà così stanno un po' a contatto con il liquido ecco qua poi, l'uva passa che dà dolcezza a questo piatto pinoli, se volete, potete tostarli prima, saranno sicuramente più buoni, metti i pinoli calma, eh? Lo sapete, costano, eh? Vai poi prezzemolo lo trito allora, assaggiamo. Vediamo se è giusto. Già di sale, il gusto è fantastico. Vado, prezzemolo, le patate devono stare a contatto con il liquido, così si cuociono prima quindi prezzemolo coperchio così non giratelo scuotetelo un po così vedete è così scotete coperchio ma al solito non ci ho mai coperchi puliti pronti e quanto tempo 20 minuti ho sentito va ce ne fa 20 minuti vediamo a che punto sta la cottura della patata non del tanto del bacchamo della patata vediamo un po perfetto guardate guardate come entra bene il coltello e si rompono perfetto, tiro fuori dal fuoco quindi 20 minuti sufficienti mi raccomando la grandezza del taglio della patata non fate le grosse perché sennò no, si spappa il baccalà e le patate rimangono dure serci, diciamo a Roma, San Pietrini adesso assaggiamo un attimo, 5 secondi, mi date prima che... non mi fate bruciare la bocca, che prendo. prendo tutto, la salsetta guardate qua che bellezza mamma mia patatina, tutto Allora, guardate che meraviglia il pomodoro come è rimasto Utilizziamo adesso i pomodori freschi, fino a quando ci sono, poi dopo usiamo degli ottimi pelati, però adesso, guardate che robetta patata, tutto, guardate, vedi, si rompe così ma guardate qua che intingo io poi poi io sono, io sono un delinquente, un guardate che faccio io così perché a crudo mi ci piace l'olio buono, solamente se è buono vado eh giusto di sale perfetto Per chi ama il baccalà, sa adesso quello che voglio dire quella consistenza che solo il che si distacca da fibra a fibra, guardate, così, guardate, si distacca e sentite quella pelletta un po' grassa, ma buona poi, la patata la patata qua ci vuole proprio, perché sapete che fa assorbe, non è una patata normale, è una patata che assorbe il pomodoro e il baccalà ed è buonissimo e il pomodoro che lo dico che fa? è un dolce che insieme al pinolo e all'uva passa veramente è la poderosi! Per chi ama il baccalà, questo da ripetere assolutamente, buonissimo! Mm. Oh, il pane ci vuole qua! Eh. Che bontà! Buonissimo, buonissimo!